Allora, abbiamo la prima domanda che a scopo di registrazione ricopio qua dentro perché voi vedete la chat ma nel, nella registrazione non, non rimane, quindi ricopiamo qua le domande. Eh, C'è Matteo che ci chiede eh, il concetto di backtracking. Eh, Uh, allora, uh, ovviamente viene gestito in modo diverso, ma lo scopo è lo stesso, cioè, nel senso che quando noi siamo dentro la procedura ricorsiva, quello che noi stiamo facendo a un certo punto è, è qualcosa di questo genere: for uh, genera tutte le soluzioni a livello successivo. Ok? E, eh, e per ciascuna di queste soluzioni di livello successivo a livello di pseudocodice lo stiamo scrivendo eh, creiamo una nuova parziale uguale alla vecchia parziale soluzione parziale più un pezzo nuovo elemento nuovo e poi eh, creiamo la procedura ricorsiva, eh, diciamo così, cerca di nuovo della parziale, nuovo parziale livello più 1, ed eventuali altri parametri, dipende dai casi. Okay? Questo è lo schema base. Eh, questo schema base prevede che noi, dalla variabile parziale precedente, ne creiamo una nuova, diversa, ok? per poter aggiungere questa, un elemento nuovo senza modificare quella vecchia. Quindi nel caso in cui sia ha un array list, no? supponiamo, noi dovremmo creare qualcosa del tipo, scrivo qua sotto, list di elemento, quello che sia, nuovo, nuova, parziale, uguale, innanzitutto devo ricopiare tutta quella vecchia, quindi new array list, in cui ricopio la vecchia parziale e poi farei nuova parziale, add, elemento nuovo. Questo va bene, a questo punto subito dopo faccio la, la chiamata ricorsiva, cerca di nuova parziale, livello più 1. Nel caso però cosa succede? Che qui stiamo facendo un'operazione costosa, perché stiamo prendendo l'array la, eh, list parziale che magari contiene 100 elementi e lo stiamo duplicando eh, in, un nuovo, eh, in un nuovo array, in una nuova lista, all'interno della quale andiamo a ricopiare tutti gli elementi e poi aggiungiamo questo nuovo. Per risparmiare questo tempo di copia, dell'array, che poi ricordiamoci a livello della ricorsione successivo viene di nuovo ricopiato in un'altra nuova nuova e a livello ancora sotto viene ancora ricopiato, quindi stiamo spendendo moltissimo tempo a ricopiare. Allora, quello che facciamo spesso è semplicemente aggiungere il nuovo elemento direttamente alla parziale che avevamo già, quella vecchia. E poi andiamo giù di ricorsione passando sempre quella vecchia. Quindi per risparmiare il tempo di copiare un array in un array nuovo vado a modificare l'array di partenza, così facendo però attenzione che sto modificando questa variabile parziale, questa vecchia parziale, quella che prima ho chiamato qua vecchia parziale, lo sto modificando e quindi nelle varie iterazioni del ciclo for eh, questo, questo pseudocodice, no? presuppone che la, la soluzione parziale vecchia rimanga sempre la stessa perché io provo ad aggiungere un elemento nuovo ogni volta diverso ma alla stessa vecchia soluzione parziale se io faccio così sto modificando questa vecchia soluzione parziale allora devo rimettere tutto a posto eh, dopo che l'ho aggiunto quindi il backtracking fa così parziale.remove in questo caso sarà se è una lista basterà togliere l'ultimo elemento visto che l'abbiamo aggiunto in fondo quindi parziale.remove eh, size meno 1 quindi questo qua ri, eh, rimette, ripristina la, la lista parziale. Eh, esattamente come era prima che ci avessimo aggiunto l'elemento perché noi abbiamo fatto questa diciamo così, piccola ottimizzazione, diciamo una porcata minima che ci serve per ragioni di prestazioni di modificare una variabile anche se non avremmo dovuto anche se diciamo così, dal punto di vista del pseudocodice questa variabile e questa sono diverse quindi devo chiamare la ricorsione con una variabile diversa per evitare il problema modifico la variabile iniziale e quindi devo rimetterla a posto dopo quindi questo è il punto di partenza. Nel caso in cui eh, nella nostra ricorsione stiamo usando una rappresentazione ad esempio immutabile come stringhe, eh, allora eh, la stringa è, essendo immutabile non posso usare questo metodo di aggiungere un carattere in fondo alla stringa, ma quando faccio eh, che facessi anche string a uguale A più X, l'oggetto A precedente e l'oggetto A successivo sono due oggetti diversi, quindi io sto creando un nuovo oggetto che è uguale alla concatenazione di questi due oggetti precedenti, lo modifico ritornare un'altra parte, ma il riferimento a questo oggetto A precedente non cambia, non viene modificato. Ok? Eh, poi magari eh, non sono così marochista a scriverlo così, lo chiamerò A2 o, a, o B eh, per, per evidenziare il fatto che è una stringa è diversa, ma in questo caso, lavorando con le stringhe, non è possibile modificare direttamente la soluzione parziale, ma devo sempre comunque creare una nuova perché, perché le stringhe sono immutabili. Oppure in altri casi, magari la soluzione parziale è rappresentata non brutalmente con una lista, ma con un altro tipo di oggetto più complesso, e allora l'unico modo è veramente crearne uno nuovo. Quindi, quando creo un nuovo oggetto, o perché lo decido, come in questo caso qua con la release, non è sbagliato, si può benissimo fare, o perché l'oggetto di partenza è immutabile, o perché l'oggetto di partenza è complesso e quindi non si può semplicemente modificare e ripristinare, eh, allora va benissimo questa soluzione. Non serve il backtracking, perché quando scendo ogni procedura lavora con oggetti suoi, privati, creati apposta per lei. Se invece modifico la soluzione parziale mentre scendo, e quindi livello, a livello 7, livello 8, sto modificando la stessa struttura dati, la stessa lista che, su cui lavorava già a livello 1, livello 2, quindi praticamente sto sporcando la struttura dati dei livelli precedenti, e va bene, lo posso fare, purché dopo che l'ho sporcata la rimetto a posto. La devo, devo garantire che all'uscita del ciclo for e in realtà anche ad ogni iterazione del ciclo for la variabile, che qua chiamiamo sempre parziale, non sia cambiata, quindi se la cambio la devo rimettere a posto, questo è il concetto del backtracking, quindi mi preparo per tornare indietro e quindi rimetto a posto le cose come erano prima spero che abbia un pochino aiutato a chiarire quindi non è una cosa complicata, semplicemente eh, conseguenza no? di, di, di non voler repli, duplicare una variabile quando, quando possiamo evitarlo. L'altra domanda invece è da Marco, che sembra un problema, eh, un problema più specifico legato eh, a IDSQL che mi sembra alquanto strano, nel senso che magari non me le fa vedere, ma lui le legge. Proviamo un po' a farlo insieme per capire se riusciamo a replicare il problema. Allora, mark.sql era nel laboratorio 4, vero? Eh... Mostralo, System Explorer, no, iscritti corsi, nel laboratorio 3, 2, Aspetta. Alien, laboratorio 5, grazie, non avevo usato ancora precedente, ah no, perché prima avevo usato i file di test, scusatemi, grazie, okay, eccolo qua, trovato, Marche SQL. Allora, vediamo subito cosa succede: file, carica file SQL. Qui abbiamo due opzioni in IDSQL: carica file e esegui file. La differenza è che carica file e carica il file SQL all'interno di una finestra di query come questa eh, e quindi ce lo, troveremo, ce lo troveremo tutto qua. Se invece esegui, lo eh, esegue senza caricarlo, senza aprirlo, ok? Allora. Eh prendiamo Eclipse tdp2020 laboratorio 5, mark supponiamo carica un file nell'editor, così lo vediamo questo qua è un file che è stato caricato ha una sua lunghezza di 700.000 linee di codice però quando io faccio run. Lui lavora un pochino. Questo errore compare sempre. Cioè, sul discorso dell'Inno di B non ha l'opzione giusta. Perché le istruzioni che MySQL ci mette quando esporta un file SQL contengono dei comandi che poi lui non riconosce quando le rimporta. Quindi, eh, questi errori qua sono, sono normali, no? purtroppo ce li troviamo sempre. Dopodiché, se noi andiamo a vedere la tabella dizionario parola e andiamo a vedere i dati, lui mi dice che sono limitate a mille, cioè quelle che mi fa vedere, eh, però in realtà le posso vedere, cioè possono esserci tutte, nel senso che se io facessi le facessi ordinare in ordine inverso, vedete che ci sono tutte fino a 700.000 e più. Io adesso non so tu dove abbia visto questo 10.000, no 100.000. Scusami. Quando mi dici, non, non vede quelle dopo. Cioè io posso fare una, una SELECT. Select uh, asterisco from parola where id maggiore di 100.000 e le vedo. Quindi può essere solo un problema di visualizzazione perché comunque la finestra di uh, ID non ti fa vedere tutto perché sarebbero troppi. Quindi se facessi la testa e stessi parola probabilmente mi dice che sono 700.000 vediamo un po' sì, me le fa vedere tutte quindi anche qua non c'è non riesco a riprodurre il problema che mi hai descritto sicuramente quando fa, vedi i dati lui te lo tronca ma te lo tronca a mille compare una scritta in alto non trova nulla una scritta in alto Qua, qui dove c'è scritto limitate a 1000, questo mi è mie, mie nuovo. Eh, guarda, eh, allora questo magari lo. Mh, mi devi mandare qualche informazione in più. Eh, se vuoi, eh, se in questo momento ce l'hai aperto, eh, potresti provare a condividere tu lo schermo e farci vedere. rivediamo esattamente cosa hai tu o eventualmente provo a prendere il controllo Se te la senti Marco riesci a condividere lo schermo? sapere qualcosa. Ah, ok, va bene. Nel frattempo facci sapere quando sei pronto e così vediamo il problema, verifica anche la, la versione che hai di Heidi che non sia troppo vecchia, ma questi problemi non li ho mai avuti neanche con le versioni precedenti. Se ci sono altri temi sollevati da altri, mentre Marco sta cercando di riprodurre la situazione. Allora, eh, vediamo la domanda di Matteo che mi chiede, prendiamo anche qua, copiamola qui, la vediamo tutti, riguardo la gestione della complessità, abbiamo visto che l'andamento fattoriale della soluzione anagrammi crea problemi di tempo nel calcolo della soluzione, in questi casi ha senso mettere una sorta di limite massimo per evitare un blocco indesiderato del programma? Eh... Eh, sì, ovviamente non stiamo risolvendo il problema questo della complessità eh, la settimana prossima eh, entreremo un pochino più nel dettaglio per capire diciamo così, almeno come analizzarlo no, questo problema della complessità però non, eh, è, un, è un muro è un blocco nel senso che eh, certi tipi di problemi con un approccio risolutivo esatto non sono risolubili, punto e basta. Okay? Quindi se io devo eh, calcolare appunto come facevamo nel, nel, nella video lezione, un anagramma di una parola troppo lunga, so che sono miliardi o, o migliaia di miliardi di soluzioni, e per veloce che sia a generare una singola soluzione, generarle tutte porta troppo tempo. Eh, se il, veramente ho bisogno di generarle tutte, non ci sono scorciatoie. Fine cioè ci vuole il tempo che ci vuole e se il tempo è troppo vuol dire che quel problema lì oggi non lo risolviamo, oggi nel senso con le tecnologie di oggi, ma neanche quelle mh, tra dieci anni tutto sommato. Ehm, se invece, eh, eh, diciamo così, ci sono altre due possibilità, una possibilità è quella di dire io do un risultato approssimato, ok, non te li genero tutte, ma ti di genero solamente un milione accontentati. Allora a questo punto va benissimo, io metto un contatore, quando a un certo punto questo contatore supera un milione, eh, esco dalle procedure ricorsive, quindi ciascuna procedura farà return, return, return, return, se questo contatore è maggiore di un milione, ed esce dalla ricorsione anticipatamente. Questo si può sicuramente fare. Eh, oppure, come dici tu, metto un vincolo a priori. Cioè, ad esempio, come dicevi tu, sulla lunghezza delle parole. È, è difficile da stabilire questo vincolo perché ovviamente a seconda del so, quello anagramma è molto semplice, non come problema, però eh, potrebbero esserci dei problemi, delle istanze di problemi in cui magari 10 va bene e 11 è troppo, eh, altre istanze in cui magari 13-14 vanno bene, quindi capire esattamente qual è questo limite dipende poi dal computer dell'utente. Eh, non è sempre semplice no? capire qual è un limite ragionevole quindi forse è meglio mettere eh, che ne so, un limite sul numero di soluzioni oppure il limite sul tempo di esecuzione Cioè eh, dopo, che ne so, dopo, dieci, dopo 30 minuti si ferma comunque e restituisce le soluzioni che ha trovato fino a quel momento eh, e questo nel caso in cui eh, diciamo così, dobbiamo generare tantissime soluzioni. Eh, noi siamo fortunati, no, in questo caso degli anagrammi, perché tutto sommato stiamo sfornando soluzioni a un ritmo elevatissimo. Eh, e cosa capita se dopo 30 minuti o se dopo un milione di tentativi non ho ancora trovato nulla? Eh, niente, mi fermo, finisce lì, dico, scusatemi, nel tempo, nel risorse che avevo a disposizione non, non ho potuto trovare nulla. Diverso è, se noi stiamo eh, cercando poche soluzioni, in un mare di alternative possibili. Cioè, il discorso del, dell'anagramma, se io lo faccio, eh, devo generare tutte le permutazioni possibili, allora è quel numero. Se invece devo generare solamente le parole di senso compiuto, quindi quelle presenti in un dizionario, e beh, allora eh, ho un'arma in più, perché io so che magari gli anagrammi di quella parola saranno 10, saranno 20, non lo so, mh? Eh, però sono un numero finito, eh, relativamente gestibile. Allora devo evitare, cercare di evitare di esplorare le alternative eh, inutili. Ho accennato qualcosa nella video lezione a come si può fare, ma di fatto nella generazione delle soluzioni non decido di non provarle tutte, di non provarle tutte, tutte, tutte ma solamente quelle promettenti. E quindi, come dicevamo, nel caso degli anagrammi, appunto, vado a vedere se la parziale è fatta di due lettere e queste due lettere non compaiono mai come lettere iniziali di una parola del dizionario, è inutile che io vada ad aggiungere una terza. Allora, in questo caso, riesco a avere un risparmio esponenziale del tempo di esecuzione, che a volte magari riesce a permettermi di gestire un problema, eh, perché non genero, la, la stragrande maggioranza delle soluzioni non viene generata. Eh, quindi qua sta in questo giochino qua sta l'intelligenza no? Del, dell'algoritmo. Eh, l'algoritmo ricorsivo di per sé è un algoritmo brutale, le prova tutte, eh, se mi basta va bene così, se non mi basta, nel senso che l'algoritmo nella sua brutalità richiede troppo tempo, eh, allora devo intervenire con un po' di intelligenza, ad esempio andando a filtrare quali sono i rami della soluzione in cui lui va a cercare. Quindi questo sarà, quando diciamo così, conosciamo la base della ricorsione poi cominceremo a lavorare eh, su riuscire a cercare di, di, di ottimizzarla, di migliorarla, però è un problema che in generale non c'è la ricetta risolutiva. Bisogna darsi dei limiti in qualche modo, ehm, poi a questo punto passo alla domanda successiva in cui mi chiedono che se in una query voglio selezionare solamente un certo campo è necessario nel while che lega tutti i campi. Eh, o possiamo richiamare solamente quello desiderato eh, no, sono due cose diverse attenzione, quando io ho il result set eh, mi, mi sposta la riga non la colonna ok? quindi da una riga alla riga successiva, alla riga successiva e così via eh, se, io, se a me interessa solamente un campo dovrò comunque ah sì, sì, in realtà leggo meglio la, la domanda eh, nel, non sono obbligato quando sono sulla riga leggero solamente i campi che mi interessano che mi interessano quindi in pratica eh, che ne so, nel caso delle parole se volessi stampare le parole eh, del dizionario scriverei why ne so, stamperei system.out.println solamente prendiamo id, nome e non id, perché magari di non mi interessa e allora sarà semplicemente realset.getstring id, eh, nome non leggo id perché non mi serve, finisce lì quindi questo eh, se mi servono solamente un campo, solo un insieme di campi. Diverso è il ragionamento eh, che farei se fosse all'interno del DAO, di una classe DAO. Eh, devo chiedermi forse è meglio costruire comunque un oggetto completo. Quindi in questo caso qui ho fatto una query in cui stampavo un nome. Eh, se invece volessi avere un metodo più di uso generale, eh, allora, quindi che può essere usato in diversi contesti, allora magari non conviene fare un metodo che, che legge solamente il primo campo, poi l'altro metodo che legge solamente il terzo e il quarto, allora facciamo un metodo che legga eh, tutti i campi e poi ovviamente chi usa, no? chi userà questo oggetto... Eh, e sceglierà ciò che gli interessa, quindi a questo punto avrò, no, while avrò un while eh, set.next, avrò creo un nuovo oggetto new dizionario, voce dizionario, eh, prendendo l'id, il set.getint dell'id e poi ar set.getstring di nome, e questo qua lo aggiungerò a una struttura dati non so, result.add di questa cosa qua e in questo modo eh, questo metodo estrae tutti i dati che servono per quel tipo di query e poi sarà eh, chi utilizza questa, questo result questo, questa lista che stiamo creando che magari guarda solamente i nomi però magari un altro metodo del, del modello che richiama questo stesso metodo del DAO invece ha bisogno anche dell'ID quindi ovviamente è un trade off se, so esattamente, se sono sicuro che quel campo mi servirà solamente quello, ignoro gli altri eh, però se sto lavorando oggetti all'interno di un DAO tanto vale fare uno sforzettino in più per, già che la query l'ho fatta per restare tutta l'informazione che mi serve eh, e così evito di dover fare due, tre, quattro metodi diversi che difficiliano solamente nei campi che mi interessano metto un pochino la, la dualità, no? come sempre è un compromesso qua, non abbiamo re, mai regole esatte, eh, c'è la scorciatoia e mi dici mi serve questo, faccio questo, invece c'è il ragionamento un pochino più a lungo termine e dico, già che, già che lo sto facendo, cerco di farlo in modo che sia più riusabile. Ok, eh, nel frattempo abbiamo novità da Marco, Era un errore di input, ora sembra di essersi risolto, ci dice Marco sulla chat, quindi va bene, nel senso che non, è, non, non era un problema di ID, eh, per fortuna, eh, quindi poteva essere che magari il, eh, il file non fosse stato scaricato completamente, quindi abbia letto solamente una parte del file, ha cominciato a leggerlo prima di finire di scaricarlo, o altre cose, problemi di input-output di questo genere. Ok, mi rincuora perché era una situazione che non... Non mi era mai successo, era sarebbe stata abbastanza strana. Ok. Altre domande? non vedo altre domande da parte vostra Quindi avrei la tentazione di, diciamo così, di concludere, se, se non ci sono altre richieste. Vi eh, ricordo solo che questa settimana in cui, appunto, in cui non ci saranno eh, le lezioni, eh, e, e le video chat e il laboratorio, noi... Come, come tutti voi siamo chiusi in casa, quindi sicuramente riusciamo anche a rispondere alle vostre domande, quindi se avete bisogno ci potete contattare, direi preferibilmente su Telegram, perché magari una domanda di qualcuno può essere utile anche ad altri eh, e poi eventualmente si, si, si continua privatamente se si vede che poi è un problema molto specifico di qualcuno. Um... L'altra cosa che appunto mi raccomando è di fare veramente gli esercizi eh, e essere sicuri che tutto funzioni sul vostro computer. Perché, come dicevamo, è molto probabile che poi all'esame dovrete usare eh, la vostra macchina, su cui, quindi eh, che, che non ci siano problemi pratici di installazione, versioni, Eclipse che non gira, eccetera, eccetera. Eh, oppure il GitHub, non mi ricordo bene come si fa a fare il commit o cose di questo genere che non capitino poi il momento dell'esame. No? Quindi, eh, più, più del solito, mh, è necessario che voi diciamo, curiate il fatto che sul vostro computer funzioni tutto correttamente. Se avete dei problemi, eh, fatelo presente, così magari possiamo aiutare a risolverli eh, in tempo prima che la cosa diventi, diciamo così, si, prima che ci si avvicini troppo all'esame. Eh, noi da tre settimane in avanti, quindi quando cominceremo a fare i grafi, eh, in pratica cominceremo da allora già a fare un po' di eh, esercizi tratti dai temi d'esame, magari inizialmente un pochino semplificati e poi via via sempre più simili, no? quindi proveremo già anche proprio a prendere, anziché inventarci gli esercizi, in laboratorio o durante le, le, le lezioni in metà esercizi semplificati peschiamo quelli degli esami precedenti così cominciamo anche a renderci conto di quello che è no, il tipo di lavoro che, che dovrete fare poi il tipo di, di difficoltà, di complessità che dovete fare all'esame eh, sicuramente la ricorsione è già uno dei temi eh, in cui c'è nella metà dei temi d'esame eh, metà sono sulla ricorsione, metà sono sulle simulazioni che sarà l'ultimo argomento che faremo, in tutti però c'è sempre la gestione di un grafo e i grafi invece inizieremo diciamo, come prossimo argomento appena avremo concluso la, la, la, la, la ricorsione no? Eh, questo lo dico perché eh, c'è sempre, come, come spesso succede in molti corsi, un'impennata verso la fine, no? Fino a un certo punto le cose sono relativamente facili, poi da un certo punto in avanti cominci a mettere insieme tutto e la difficoltà cresce moltissimo, eh, o no? quella percepita cresce moltissimo. No? Quindi preparatevi, diciamo così, a conoscere bene questa parte perché poi aggiungeremo dei pezzi e tutto si combinerà insieme. Eh, e quindi proviamo già appunto, ad anticipare questo momento in cui mettiamo insieme tutto facendo già dei, qualche primo esercizio d'esame. Quindi riposatevi bene perché al ritorno delle, ritorno, tra ovviamente, al ritorno delle vacanze di Pasqua eh, aumenteremo un pochino, non dico il ritmo ma la, ma la complessità perché no, avremo varie cose che si mettono insieme. Eh, con questo direi che non essendo comparse altre domande eh, non vi trattengo eh, troppo collegati, e come sempre vi ringrazio per la compagnia che ci facciamo tutte le settimane, eh, cercate di riposarvi, godere un pochino di questa pausa dal, dalle lezioni eh, in questa settimana, per qualunque esigenza noi ci siamo e altrimenti ci rivediamo eh, tra 15 giorni esatti. Grazie a tutti voi.